Dieci persone, persone che, che di hanno deriso il Dio Numero dieci. John Lennon John, John Lennon, Lennon è stato il cantante dei Beatles. Beatles, molto famoso Il 4, il 4 di marzo 1966, del 66, in un'intervista americana, americana Ha detto Il cristianesimo finirà, sparirà desparirà. Io non, Io non di devo discutere su eso. questo, sono seguito. certo Gesù era ok, ma era un sempliciotto, anche quello che diceva, noi siamo più famosi di Dio. Lennon, dopo aver asserito questo che erano più famosi di Dio, fu ucciso da un proprio fan. Numero 9: Tancredo Neves, Tancredo Neves è stato un candidato presidenziale del Brasile fra il 1910 e l'85. Disse se raggiungo più di 500.000 voti neanche Dio impedirà che io diventi presidente. Bene, riuscì a raggiungerli ma prima di diventare presidente morì. Numero 8 Thomas Andrew, il creatore del Titanic nel 1911 dopo la costruzione del Titanic un giornalista gli chiese che tan sicuro... Che che sicuro Sassara è questo, questa nave? Lui ebbe a rispondere: nessuno può affondarlo, neanche Dio. Beh, subito dopo, come ben sappiamo tutti, affondò. Numero 7. Marilyn Monroe. Questa attrice famosa è stata visitata da Billy Graham, un evangelista americano, durante una presentazione e gli disse mi manda lo Spirito Santo per predicarti l'Evangelo lei lo ascoltò e poi gli rispose io non ho bisogno del tuo Gesù una settimana dopo in, dom in domenica successiva è stata trovata morta nel proprio appartamento numero 6 Bon Scott il cantante degli SDC, in una delle sue canzoni cantò delle... Non mi, non mi fermare Dio, io sto, sto scendendo tutta Bajando la strada, la sto scendendo verso l'inferno. Subito 1960, dopo averlo detto, nel Scott 80, è stato trovato morto, affogato nel proprio vomito. Numero 5 Christine, Christine Ewitt, Ewitt. È stata una giornalista, animatrice giamaicana molto famosa, ebbe a dire: La Bibbia è il peggiore libro che sia mai stato scritto. Nel 2006 è stata trovata bruciata, impossibile da essere riconosciuta. Numero 4. Agenor de Miranda Neto: È stato un compositore bisessuale brasiliano, cantante, poeta. Durante una mostra. Mentre, fumava, Mentre fumava la sua sigaretta, emanò del es es fumo e disse: Dio, questo fumo è per te. Il scherno. Subito dopo fu trovato 30, morto all'età di 32, numero 32 anni. Numero 3. Campinas, Brasile. Nel 2005 in Brasile un gruppo di amici ubriachi sono passati a prendere una giovane, la chiamarono e dietro la giovane uscì fuori la madre e la madre gli prese la mano e gli disse figlia mia che Dio vada con te e che ti protegga. E lei rispose in modo di scherno: Solo se Dio viene nel portabagagli. E subito dopo la macchina fu trovata distrutta e ovviamente il portabagagli è intatto, questo non è stato detto. Numero 9: Questa donna ha cercato di togliere il termine GAD sul, sulla banconota e poi disse di essere, gli fu, gli fu detto di mettere una, una... Eh, che era troppo errore. veloce. Ugo Chavez, è stato Ugo un presidente Chavez. del Venezuela, un presidente de Venezuela nel 2010, 2 junio de 2010 che... un mentre veniva ripreso in modo molto che... furioso. Maledisse lo Stato di Israele dal più profondo delle proprie viscere e gli è venuto un cancro proprio nelle proprie viscere.